Giornata intensa ma davvero interessante, le lezioni one-to-one one che offre la scuola sono davvero efficaci se si vuole migliorare la conoscenza del proprio inglese e le esercitazioni si svolgono in base alla preparazione dell'alunno e in base alle sue esigenze lavorative. Questa mattina ho avuto la possibilità di ascoltare e di interagire con alcuni studenti che hanno presentato le aziende di cui fanno parte e parlando tutto il giorno in inglese ho anche arricchito il mio vocabolario di parole nuove e ne ho perfezionato la pronuncia. Per staccare un po' dallo studio serata alternativa, infatti andremo a vedere un bel musical. Ciao a tutti!